Un passo falso pesante per l'Ame Scuola Baschettarezzo sul campo del Bahama Alto Passo arrivato al termine di 40 minuti dove gli Amaranto hanno indossato i panni del Dr. Jackie e Mr. Hyde.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 la partita sembra indirizzata, la squadra di casa comincia punto punto a rifarsi sotto, Alto Pascio accorcia a meno 15 alla terza sirena. L'ultimo quarto però è da incubo per i colori amaranto. la men si blocca completamente sbagliando molte conclusioni aperte e tantissimi tiri liberi.